allora Roberto da dove cominciamo? Cominciamo da Marans Model 40 so che stai facendo delle prove approfondite grande successo stiamo veramente riscontrando un grande interesse per questa macchina che rappresenta il nuovo corso di Marans in questo caso abbinata alla serie signature di Bowers Wilkins ci spostiamo Denon Home, la nuova soundbar Dolby Atmos 550 con il nuovo Denon Home Sub che conto di mandarti al più presto per fare una prova, con la lineup completa delle versioni 150, 250 e 350 che possono essere utilizzate anche come canali posteriori wireless. E andiamo da questa parte... E abbiamo l'8500 h la sua ultima versione 4K 120-8K 60, una line degli attuali prodotti Denon 800-4700-6700, 8805H la macchina top di gamma di Marans nella parte di preamplificazione, 7706 con il suo finale multicanale. Ci spostiamo in un'altra area dello stand dove abbiamo un'installazione di alcuni prodotti del Mondo Polk e Definitive Technology. Qui abbiamo esposta una line up della serie Reserve, completa anche del centrale con la funzionalità LCR. La soundbar Polk Audio S4 con il suo sub, uno spaccato del sub DN12 con la quale è possibile verificare L'aspetto costruttivo dell'oggetto, D17 Demand Series, BP9080, top di gamma della serie Bipolar con canale Dolby Atmos integrato. Novità per l'Italia, l'arrivo prossimo dei prodotti Definitive Technology da Custom Installation per cui la nuova serie DI I, che si compone di una serie di prodotti in-wall e in ceiling, la nuova serie Reference di Definitive Technology con prodotti Enclosed per cui con il backbox già integrato, LCR versione da 5 pollici e mezzo oppure versione da 6 pollici e mezzo con i driver passivi integrati, canale posteriore back surround bipolare di polo anch'esso con i passivi integrati versione da 12 e poi una versione da 15 cm nuovo prodotto da outdoor un due vie con radiatore passivo per aumentare l'efficienza diciamo, in gamma bassa anche qui disponibile in due tagli su due colori la ciccia vera, cioè quello che vedremo a, a Monaco praticamente tra una settimana, dov'è? Allora, non è esposto al pubblico perché fanno, fa parte delle novità che intendiamo proporre a, a Monaco di Baviera e quella manifestazione ovviamente per la sua tipologia verterà un po' di più sul mondo del Due Canali Uh, ma abbiamo in serbo una serie importante di novità che renderemo disponibili al pubblico di AV Magazine quanto prima.